Eh, Ciao ragazzi, ragazzi e bentornati in un nuovo video, in una nuova challenge, perché oggi faremo una challenge sul mio canale 93. Che eh, challenge studios. facciamo oggi? Oggi faremo una challenge che è già stata fatta da altri youtuber, ma volevamo provarla noi. E si, lei... Già sto ridendo. Sì, <ride> esatto. Praticamente questa è la prova non ridere challenge. Come sì, funziona? Tutti tu l'ha fatta anche mia nonna in cariola. <ride> Praticamente la nostra sarà alternativa. Allora, metterò dei video da YouTube e dovremo guardarli. Ogni volta che uno dei due ride, si deve attaccare su una parte del corpo, in fronte, sui capelli, wow. sulla bocca, così dei pezzi di carta, ognuno ha i colori. Io ho il rosso, lui ha il verde. E lo scotch con la forbice, ricordate, punta arrotondata, bambini, ricordatelo, punta arrotondata. Mi sono finita attacca. Ok, e eh, la penitenza sarà, dopo quando è finita la challenge, contiamo quanti bigliettini abbiamo attaccati e la penitenza sarà che bisogna, ognuno deve decidere... Se la, vuole l'acqua o il ginger e dovrà essere mischiato con un pochino di olio piccante se ce l'ho. Yeah! Se non ce l'ho, proveremo o l'olio normale. Qualche, qualche altro schifo. Esatto, oppure <ride> l'aceto. Quindi, che <ride> l'aceto? E che ne so? Vediamo cosa abbiamo in casa da noi. Ma cagare l'acetoma? Eh, non si sa mai, allora non perderò. <ride> ok, allora eh, possiamo iniziare. Magari prepariamo i primi pezzettini di scotch, intanto eh, vi dico che ci st mi sto organizzando per cercare di pubblicare almeno tre video a settimana, quindi cercherò di fare, ce lo farei mai, ci proviamo perché ho anche il lavoro quindi qualche problema potrebbe esserci. E tra poco cambio il telefono Quindi ricomincerò con tutti i video Da telefono Ok Allora, vediamo um... Partiamo con questo Apri link, nuova scheda Perché ho tre pagine aperte? Non lo so Ok Non si, eh? si può sorridere Si può sorridere Si può fare così non è contatto oh no. ah io. Ci sta attaccato, ah sì Motherfucker. Fuck the fucking world and my new band is called SISKILL wow. <tops> oh, this? <grandmother. traptive> oh dear! Oh dear! Oh dear! A... A oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh un poco però se no non attacca, non so perché non attacca sto scotch boh vabbè non so se ha preso una teglia fotonica ah questo l'ho già visto sì. perdo gli occhiali <ride> raga ragazzi, io perdo sicuro perché io sti guardo io li guardo che possibile zio siamo, siamo 3 a 1 Eh oh, zio Sì ma io questi qua li ho visti anche prima però, per, cioè, è impossibile Vabbè Ah questo lo so gli arriva in faccia Oh you're ok bro? Non si è rotto il naso Sì esatto sì. YouTube ah, ah, ah. You're ok man? World Star doesn't post this okay. Questo qua si è adatto. Non c'è hope for humanity. Ma perché? perché? Non Ma roba. Are non alright? solo muore. Questi cosa fanno? Questo qua il limite si è al collo. No, la foto sì, no, Si, non è Ma che pancia Eh, sta qua si fatta un fatto di male. Però. Questo qua a casa sicuro. Ah no. No, ha lavato chi il è chi è? ha scaccolato addosso. Ha lavato il.. Sometimes you to go really high. Tutta una palla nera. Tu quasi fare uno di male. <ride> oh, <ride> oh, oh. oh. <ride> <ride> Datevi dello scotch. <ride> Ho oh, io, so io. Che culata che ha tirato! Mamma mamma, che culata! Quello gli si è aperto il è... nostro sacro è andato un culo! Non potrà più sedersi per un mese. No. Le moroni possono accompagnare, ma neanche. Oh mio dio, che male al culo! Ho sentito dolore io, raga, vi giuro. Questo qua se ne sbaglio si chiude la martellata addosso o qualcosa del genere, sì, esatto. Cioè, non puoi ridere. Questo fa male, questo qua ci impianta... Non puoi ridere. Ma perché non fa ste robe qua? Americani. Questo mi fa che tu ti è, buscato, è addosso, sì. Poi, non puoi ridere. Non mi dice che era l'impassibile. Questo qua si sfraccia contro il vetro. Ahahah. Il coglionito. Ah, è un coglionino. Ah, ma io così con tranquillità. Almeno corresse più veloce. Allora, stai stato un brutto Siamo 5 a 2. Mi sa che ti devi tu lo schifo. Sì lo so. Sì, lo so. Sì, ma te, se, tu non hai cuore, cioè, non, non hai sentimenti. Qua si scarica Ah questo si sfracella le gambe se non sbaglio Lo può finire su un albero Cosa c'è di voi? C'è proprio Questo qua cade Cade in acqua La fa la figo. Filo però le luci sotto Sai sti Questo si sfracella non so quasi più una pallonata in faccia, ne sono sicuro. Ah, che male. Che stecca ragazzi. Buono! è. Non Non è. Oh, shit. Non che male! Ma questi Non, non fanno ridere! è. soffrire! E tanto anche. questo è... ok andiamo fare pieno. quello fare a caso oh Che se cioè, si sfonda io mi ma dai non fa ridere come no si sfonda il trampolino ma se so che ti ho visto questi video qua che sono i trampolino non so più dove attaccarli non si attacca più, beh, attacchiamo uno sopra l'altro, poi li contiamo. È più facile contarli così. Ah, questa si salta via. Ah! Fra un po' la riproveremo e vedremo cosa sarà cambiato È un cazzo qui. Fidati Sarà un cazzo a cambiare Prossima volta la rifaremo però con i video di Amedeo preziosi Cazzo Ah questo si chiude il cancello dentro se non sbaglio Si sì, rimane Questo è terra Non sì, è bellissimo non ha senso che arrivano scarpate in bocca. me Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. questo.. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Vecchio. Eh, lo sapevo dai. Bravo! Questo si rova testa, sabbia, è è uno non sabbia, ovviamente. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 10, messo 10, 10, 10, mi ha tirato. 10, 10, 10, complicato. No, Medeo. E vediamo quanti alla fine di questo. No, Quanti ne ho io probabilmente? Probabilmente io ne avrò il triplo di lui perché... Siamo 6, 2, 3, 1, 2, 3. La seconda era più... 7, a 2. Partiamo con questo. Ma va che mi ha scritto una tipa, sicuramente la solita cessa di me Papà! Ma questo, questo era lui? Dove cazzo è finito? finita? Un mondo spastico Ma che gioco di merda! Ah, addio ha finito lo scotch! Io non ho riso! Ero mini ma non ho riso! Eh, adesso, adesso, adesso è dura eh! Adesso, adesso è dura! Con quello che viene successivamente... Seguite a me Deo ragazzi! Fammi Seguite a me E Non si attaccano più! Non si attaccano più! Madonna mia! Chi? Questo lo facciamo tutti, sicuramente. Ma chi è il più bello? Ma chi è il più bello? Scusa, ma ce l'hai con me per caso? No, di Perché vero, ve ce l'hai ve ve ve con, ve ve con me? Ve ce l'hai con, con, con, con me, questo stronzo? Eh sti cazzi. Muori. Muori! Perché non muoiono? Da dietro? Perché non muoiono? I tedeschi di merda. Guarda che lag. Bastante faner... La faccia che fa... Questo sarebbe un buon momento per arrabbiarsi. Buon e muro. questo è il mio segreto, capitano. Sono sempre arrabbiato. Hai fatto <ride> la butta. hai bevuto no sei un ubriaco forse ma no non si vede sei un po' ubriaco, forse è leggermente piombato per te è leggermente piombato Leggermente piombato per terra Ok questo è bellissimo oh, Ehi hey là, salve sono io Topolino Allora no. vi va di fare un salto nella mia casa? No Ah sì, grandioso Su andiamo Che belli alberi oh, oh, Me ne ero quasi dimenticato Per far apparire la mia casa Dobbiamo dire la parola magica Dis No No No ti sei fatta scattare a fare la falla, no. E qua è possibile la ride proprio sto qua è possibile zio è possibile la ride sì, è possibile Questa per di più sta prendendo eh amico cosa che mi fa niente lo vuoi no no no no no Facciamo un punto perché tu sei rosso. Peraltro questa sarà anche la striscia del Pellatoria Challenge, perché probabilmente ci perderò mezzo i peli. Vale. partiamo. Vedete qualcosa che possa aiutarci a fare in fretta? È dietro di te! <ride> Gira, quella testa si merda! Te te <ride> Cos'è possibile non ridere con questi video però? Ok, questi diciamo che erano gli ultimi video. No, metti in ultimi, è, è, è il video finale. Ok, abbiamo l'ultimo video. L'ultimo video è eh, che è incomprensione. e suona il telefono, come sempre quando sei a pranzo Pronto? Il conto? No, sono al telefono Oh, a quindi? Comunque alla fine abbiamo deciso di andare al mare Un accominale. No, sono al telefono Ma alla fine con Claudia? Eh no, la tipa l'ho lasciata ah. Un aranciato! Sono al telefono! Guarda, <ride> io ho fatto fuori un foglio Io non lo ho ho detto fuori un foglio Un'aranciata, non la voglio! Io non sto arrivando Come fai a non ridere? Tu non hai un'anima, non hai un cuore Tu non sei normale Come si attacca a sto foglio? Aia! Allora Penso che si possa capire chi ha vinto Ok, allora Contiamo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 No, no, no, sto fermo ah! No, no ah! Quanti sono? Non lo sono, li sto contando! Uno, due, sto soffrendo! 3, 4, 5 Basta, non ce ne ho più. 6, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 11 12 a 5. Ah, yeah, che me! Mi sa che tu ti bevi la schifezza, vuoi acqua o ginger? Ginger. Mettiamo un po' di ginger. Penso così possa bastare. Sì, Mettiamo qua la nostra roba oh, e adesso è forte quello zio. Facciamo vedere bene la nostra preparazione. Occhio oh, uno spander comunque oh, a posto. Ok, adesso cosa per mescolare prima? Sappiate che io non ho problemi, faremo anche una sfida, una altro challenge, che sarà l'intrullio challenge che fa, faremo tutti intrugli e dovremo mangiarli o berli e. Chi non lo mangia, non lo mangio. Io non ho materiale adesso. È buono, è veramente buono, <ride> zio! Stai sboccando! No, è buonissimo. Fantastico, un assaggio. Me ne faccio un altro. No, no, no, ho oh, bisogno della fine. C'era un po' di <ride> faccio bene che, che si veda ma basta zio. dai bevi mishia zitto e bevi buona quindi quest questa qua è la sua penitenza che purtroppo ha passato No, purtroppo no è perché è una buona. Si è piccante adesso Purtroppo è riuscito a non soffrire, adesso sta, sta si iniziando si, adesso. però a sentire è eh, un po' scopo ritardato, vabbè. Quindi e adesso, quindi per questo video è tutto. Vi... Lasciatemi sotto i commenti che altre challenge volete. Quindi <settare> eh, io. Non quindi noi vi lasciamo. Con il <ride> uh, solito saluto elettrizzante, quindi Pietro Coricelli, come si chiama? Dove? Eh, ah. <ride> quindi ricordate di iscrivervi, commentare, lasciare dei like, sponsorizzare ovunque. qua, qua, qua, qua, qua, qua. Per iscrivervi, andate a cliccare sul canale Quello, la... non volete iscrivervi qua sotto a destra. Sì. Quindi vi lascio un saluto elettrizzante. Ah, a destra, a qua, a sinistra, a destra, di qua. E... Non cambia niente. Vabbè, <ride> quindi lascio un saluto all'intrizzata e bella ragazzi. Ciao!